Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo a Lasley. che probabilmente sono solo, va bene. Per tentare la nuova sfida di oggi, che è se trovo la nuova arma, il video finisce. Cercherò di, diciamo, farmi velocemente un set di armi. Non so se magari cambierò il titolo del video aggiungendo proprio il nome dell'arma, che tra l'altro è il fucile pesante. Non lo so ragazzi, forse in futuro lo farò, per ora credo che manterrò il nuova arma. E vediamo un po', io ho visto ragazzi che si può ottenere solo attraverso crafting, quindi... È un po' più difficile da trovare perché devo sperare che qualche nemico faccia i materiali adatti e abbia l'arma adatta per craftarla. Non è che sia così facile da ottenere, eh? a differenza di molte altre armi che invece trovi tranquillamente nelle ceste. È un po' più complicato, però sono curioso di vedere se abbiamo così tanta... Fortuna e allo stesso tempo In un certo qual modo sfortuna Ecco. Non voglio restare troppo tempo qui Perché abbiamo visto che non ci sono nemici Quindi magari mi piglio giusto le ceste lì E mi comincio ad avvicinare verso anche la barca Così ci spostiamo verso uh, Una zona dove possiamo trovare Un po' di player per fightare Se la barca si ferma come deve se, Sì più o meno si è fermata come avrei voluto Vedo un attimo le ceste qui eh, Esatto Ho avuto un po' di fortuna Ah, così, proprio in prospettiva della montagna. Così, se c'è qualcuno mi elimina Easy. Ok, e prendiamoci la barca. Facciamo una cosa un po' carina così. E andiamo, dai. Aspetta, faccio un attimo manovra, eh. No, aspettate, aspettate, calmi. Attenzione! Lo sapevo che sarebbe finita così. Ok, andiamo. E andiamo, please. Grazie. Esatto, così mi spacco a terra. Eh, non era proprio il mio piano, ma ok. Ok, ora stiamo attenti, ragazzi, perché qui era la zona dove era abbassato il bus. Quindi beh, Forse già ho visto nemici O era la goccia sullo schermo Era un nemico Solo che l'ho visto vicino alle strutture Quindi forse era un nemico Eh Non era un nemico Però il nemico sta là È white mm. Ok. Vediamo. Borsa Assault Rifle. Ok. Ce lo vediamo subito. Le pozzette ce l'ho. Quello che gli mancava era un fucile a pompa. No, c'aveva pure quello. Ok. Io ho giocato tipo per due ore e ancora la devo trovare. Quindi ho la vaga impressione che quest'arma, ragazzi, sia veramente difficile da trovare. E forse l'unico modo per trovarla è craftarla. Però io non è che mi crafto l'arma. Non, non avrebbe senso craftarsi l'arma, capite? Vabbè, bro, sei dead, cioè. vai. Dopo Ce l'ha.